Salve a tutte e tutti di nuovo. Qui è il vostro Santen Chan che è ritornato indefessamente a fare la spesa. Perché bisogna consumare, non si può fare a meno. Bisogna mangiare. Vabbè, adesso io sto cercando qualcosa di elettronico. Una, una presa a terra multiple con prolungazione. Qualcosa del genere come vi va a tutti e tutti voi spero bene qui oggi fa caldo però appena 20 25 gradi eh, domani forse ver verranno i 30 beh mi sto avvicinando ciao Beh. cerco uno stabilizzatore, cerco uno stabilizzatore di tensione, deve essere con me. C'è un centro di gravità permanente. Speriamo che YouTube non mi macchi diritti d'autore sulla canzone. E sono arrivato 59 39 99 beh adesso mi devo decidere per uno di questi due Come L'altra volta continuano a esserci tante cose e non si trovano molte che, che siano interessanti. Beh, ci vediamo. Eh. guardate la quantità di rotoli di carta igienica, ecco stiamo desforestando l'amazzonia la, per produrre carta e uno potrebbe dire beh che bello almeno la gente legge, guarda che impatto ambientale tutta questa carta igienica, invece no, produciamo carta, eh, riduciamo i boschi tropicali, estinguiamo specie animali solo per asciugarci il culo guardate miliardi di tonnellate di rotoli di carta igienica che si vendono in tutto il mondo mica per produrre libri per asciugare il culo della gente che roba ecco ancora più carta igienica ancora di più di più Tonnellate qua in questo deposito ci sono tonnellate di sole carta igienica. Che schifo! Mica si produce cultura, si asciuga carta. E questa è l'umanità, bruciare l'ambiente per per pulirsi il culo. Guarda, mozzate acqua e sapone. Porci, guardate: tonnellate di carta mica per scrivere libri, mica per stampare libri, scrivere quaderni solo eh, per produrre carta igienica ecco come bruciamo le piante del mondo beh mi sono deciso poi alla fine non compro nessuno dei due prodotti perché risolviamo con una prolunga che abbiamo in casa non abbiamo soldi né 65 nemmeno 100 per queste due cose vabbè, vado a riporli così poi prendo un desodorante gel perché è più economico si può giustificare il vostro Sant'Enchan c'è un'economia ristretta ecco perché vi chiedo di fare clic nei banner pubblicitari dei miei video così magari mi vengono qualche centesimi sono disoccupato vorrei essere un youtuber professionale che guadagna soldi guadagni a soldi vediamo dove ho preso questi artefatti beh vabbè adesso ti lascio non trovo chi non trovo. Uh. cerca trova è una parola Aiuto, dove ho preso queste cose? L'essere di qua. Ah, ecco. troppo caro. Beh, ci vediamo e eh. adesso devo andare a fare una anzi, seguitemi che ritorno al carrello. <susurra> Vai. Vai, la, la. Va, la. Mm. Devo comprare dei jeans, però qua non mi piacciono. Ma... che cosa. E come vanno le cose là in Italia? Ah, bene, meno male, qua no. Lì c'è un trasformatore elettrico. Beh allora vi saluto a tutti grazie per seguirmi e per continuare a vedere io più là farò un tutorial di gastronomia casareccia. per il momento si mi sta irrigidendo il braccio cambio e devo attualizzare il mio canale di youtube santenchan con dei video migliori questa è la terza o quarta volta che mi filmo facendo la spesa e spero che vi piaccia il mio live shopping. Che poi live non è, farò un assemblaggio. Beh, vi lascio, sono molto stanco. Qua si può camminare un giorno intero e non trovare nulla. Guardate che tetto alto! Ah, che stanco! Beh! Vi lascio, forse non registro più. Ho registrato già abbastanza. Ciao a tutti voi e grazie di seguirmi. Qua è pieno di olio. È il reparto dell'olio. Di qua, di là, il tetto con le scorte. Tutto pieno di olio. Ah, che nostalgia ci avrebbe. Catenacci di Blaccardi qua altro che olio di vicino. Aspetta, frega, aspetta, frega. Beh, siamo usciti dall'olio e non passiamo all'aglio, ma passiamo a tutto quello che sta sott'olio. L'avranno fatta apposta boh. dall'olio tutto quello che sta sott'olio. Ciao. La la la la. Salve, che eh, eh. grande è così grande che devono accendere la luce anche di giorno a parte le prese di luce che ci sono, però si starebbe al buio. mi sto già stancando ecco qua la gerba mate dei miei tutorial della colazione molto buona la gerba mate vi consiglio di comprarla io vengo a riporre queste pasticche che sono troppo care devo scegliere ecco qua i rotoli di carta igienica invece di stampare libri tonnellate tonnellate per inquinare il pianeta vabbè sempre meno cultura sempre più che se magna si privilegia lo stomaco e non la testa in questo mondo consumistico capitalistico post industriali eh, dolcetti si privilegia il consumo di cibo in un pianeta sempre più piccolo per la gente vabbè mi domandavano se ero di qua non sono né di qua né di là né di su né di giù boh. compro qua ma magari fossi di qua Sarei il padrone. Volta ho preso un po' più di cose, però sono ore. Ci vedremo, eh? Ciao, alla prossima! Che gente che c'è! Quanta, quanta gente si piega? Troppo tempo! se almeno qualcosa ho piegato, Poi, avanti, farò un altro video. Ciao.